Allora, oggi eh, affrontiamo uno dei due argomenti di teoria no, che sono previsti nel programma eh, e in particolare eh, la, rappresentazio la rappresentazione dei dati, cioè in qualche modo è un argomento che abbiamo tenuto in sospeso fin dalla prima lezione del corso dove abbiamo diciamo così, citato il fatto che i calcolatori lavorano con sistema binario di rappresentazione delle informazioni ma poi non siamo mai scesi eh, un pochino più in dettaglio per capire diciamo così, cosa questo significhi e poi in pratica diciamo, come, eh, come funziona. Eh, la, la, diciamo, il punto di partenza eh, del nostro ragionamento è quello di eh, considerare che eh, il calcolatore lavora essenzialmente facendo due tipi di traduzioni per qualunque operazione venga fatta. Eh, la prima traduzione è... Eh, prendere le informazioni che, eh, che con, con le quali interagisce con l'utente, quindi i testi, le immagini, i suoni, eccetera, e convertirli sotto forma di numeri. Quindi il calcolatore internamente è in grado solo di elaborare dei numeri, hm? e quindi ci sono tutta una serie di codifiche, ad esempio per il testo abbiamo la codifica Unicode che associa a ciascun simbolo un valore numerico, okay? per le immagini ci sono algoritmi di codifica più complicati, eh, ma alla fine riconducono comunque un'immagine o un video o un audio a una serie di numeri, no? questa è la cosiddetta digitalizzazione, cioè trasferiamo sotto forma di numeri tutta l'informazione, dopodiché questi numeri devono essere rappresentati dentro il calcolatore, il quale... Eh, dal punto di vista elettronico eh, in realtà è solamente in grado di calcolare, eh, lavorare in, eh, in binario, ossia solamente a disposizione due cifre numeriche, lo 0 e l'1, anziché le 10 cifre numeriche a cui siamo abituati dallo 0 al 9. Allora, cerchiamo di capire eh, quindi innanzitutto come avviene questa seconda traduzione, quindi dai contenuti ai numeri di digitalizzazione e dai numeri astratti i numeri interi al codifica binaria di tali numeri eh, per capire come funziona la codifica binaria in realtà non è molto diversa rispetto alla codifica decimale eh, eh, facciamo un po' mente locale su come eh, usiamo noi no? la eh, codifica decimale quando noi scriviamo un numero in decimale ad eh, esempio qua c'è l'esempio del eh, 252 eh, questo numero implicitamente per noi eh, è una sommatoria è la sommatoria di 2 centinaia, quindi 2 per 10 alla seconda, più 5 decine, 10 alla prima, più 2 unità, 10 alla 0. Quindi questo nostro sistema eh, di, di numerazione che arriva dagli arabi essenzialmente, ehm, è un sistema decimale perché è basato sulle potenze del 10, è un sistema posizionale, perché eh, il valore di questo 2 e il valore di questo 2 sono diversi, uno vale 2 e l'altro vale 200, per via della loro posizione, del posto in cui si trovano. Okay? Questo meccanismo che oramai diciamo così, non ci pensiamo più perché per noi è, è diventato praticamente automatico, eh, non è l'unico possibile, no? ad esempio ci sono vari altri sistemi di numerazione, non posizionale, ad esempio il sistema eh, i numeri romani li conosciamo tutti, eh, in cui la, la i vale sempre 1, potrebbe valere meno 1 in alcuni casi, ma eh, normalmente l'unità eh, i vale 1 e quindi per avere il 10 ho bisogno di un simbolo diverso come la x, per avere il 100 ho bisogno di un simbolo diverso come la c e così via. E, eh, analogamente anche il sistema greco aveva una, eh, un simbolo diverso per rappresentare l'1, il 10 e il 100, no? usavano lettere diverse. Eh, Mentre invece eh, ci sono tutti i sistemi posizionali di cui chiaramente il nostro eh, è l'ultimo di, eh, di una lunga diciamo così, storia di sviluppi hm? Del, sui sistemi di numerazione, quindi questo non è ovviamente per, diventare, per fare una lezione sulla storia dei numeri, eh, ma far fa capire che essenzialmente il sistema che utilizziamo noi è uno dei tanti possibili e quindi in qualche modo non ci stupiamo che il calcolatore magari utilizzi un sistema diverso, ecco, perché in realtà non è predefinito no? il sistema di contare, è qualcosa che abbiamo costruito negli anni. Ma rimaniamo sul nostro sistema eh, di numerazione posizionale e proviamo a generalizzarlo per un attimo. Eh, noi lavoriamo in base 10, ma cosa succederebbe se volessimo lavorare in una base diversa dalla 10? È possibile concepirlo? Beh, in realtà sì, nel senso che noi usiamo sempre lo stesso meccanismo. Eh, se io volessi lavorare in una base B, che è diversa dalla base 10, non so, in base 4, in base 5, in base 18, quello che voglio, l'importante è che abbia eh, a disposizione le cifre simboliche per rappresentare tutti i numeri che vanno da 0 a b-1. Quindi se lavoro in base 10, ho nel mio diciamo così, armamentario le 10 cifre che rappresentano i valori dallo 0 al 9, ok? Il valore 10 non si rappresenta nella base stessa perché rappresenta con 1, 0, quindi con una combinazione già di due cifre. Se io volessi lavorare ad esempio in base 4 eh, avrei bisogno semplicemente delle cifre 0, 1, 2 e 3. Cioè in una determinata base numerica eh, tutti i numeri si possono scrivere usando solamente tante cifre quanto è la base. In base 4 posso usare solo 4 cifre diverse che sono quelle dallo 0 al 3. Come limite eh, avremo che se scelgo la base 2 eh, tutti i numeri potranno essere scritti usando solamente come le cifre il, lo 0 e l'1. Questo a parole, vediamo come si fa. No? Ma si fa eh, semplicemente applicando lo stesso meccanismo che abbiamo eh, sulla base 10. Questa formula qua sotto, che a prima vista può spaventare, è esattamente diciamo così, quella che avevamo visto in questa prima slide dove c'era questa sommatoria di cifre per una certa cifra per una potenza della base, b alla seconda, poi abbiamo un'altra cifra per una potenza della base b alla prima, poi un'altra cifra per la potenza della base b alla 0 che fa 1. Ecco, questa stessa cosa se la scriviamo in generale indicando come b eh, la base, otteniamo questa sommatoria qua. Cioè, se io ho un numero composto da una giusta posizione di cifre, una sequenza di cifre in una determinata base, il valore di tale numero è quello che si ottiene da questa sommatoria. Quindi, ad esempio, nel caso della base 4, se avessi il numero 211, ad esempio, che è un possibile numero in base 4 e diciamo così, per chiarezza ci scriviamo qua sotto tra parentesi questo è il numero in base 4, non è 211. È un numero che se usassimo la base 4 scriveremmo 2, 1, 1. E qual è il valore di questo numero? E beh, ci dice la formula che tu devi prendere, eh, hai tre cifre, queste A con I sono le cifre, abbiamo un A con 0 che vale 1, quindi A con 0 vale 1, A con 1 vale 1, A con 2 vale 2. No? Le cifre, ovviamente, guardate qua, le, le numeriamo a partire dalla cifra delle unità a crescere verso la cifra delle decine o delle potenze successive di, di 10 o di B in generale. Quindi questo 211 eh, è la, diciamo così, la eh, successione di cifre 2, 1, 1 con pedici rispettivamente 2, 1, 0. Ecco, e il pedice, cioè la posizione di ciascuna cifra, corrisponde... Alla potenza da applicare. Quindi questo nostro numero sarà calcolabile come 2 per 4 alla seconda, più 1 per 4 alla prima, più 1 per 4 alla 0. Ok. Allora questo 2 e questo 2. Questo 2 di potenza è dato dal fatto che sono nella seconda posizione, posizione 0, 1, 2. Quindi queste posizioni sono posizione 0, posizione 1, posizione 2. Questa cosa qua cosa fa? 2 per 4 alla seconda fa 16, quindi fa 32, più 1 per 4, 4, più 1, quindi 32 più 5 fa 37, se non sbaglio. 37 è il valore, diciamo così, scritto in base 10, dello stesso numero che scriviamo sopra. Quindi possiamo scrivere tranquillamente che 211 in base 4 è uguale a 37 in base 10. Cioè lo stesso numero, no? se io contassi il numero di caramelle come facciamo nella scuola elementare, sono sempre 37 caramelle. Se volessi scrivere sul quaderno quante caramelle ho, usando la base 10, scriverei 3, 7. Se volessi scrivere sul quaderno quante caramelle ho, usando la base 4, dovrei scrivere 2, 1, 1. Che corrisponde a una rappresentazione diversa, che corrisponde alla stessa quantità, allo stesso numero. Ok? Quindi dobbiamo fare un piccolo sforzo per separare quello che è il valore vero del numero, che è una cosa astratta, dalla sua rappresentazione in una determinata base. Noi siamo almeno talmente abituati a ragionare nella base 10 che risulta eh, difficile non separare il concetto di 37 rispetto alla sua rappresentazione sotto forma di 3 e 7. Ma in realtà è una, una sola possibile rappresentazione. No? Pensate al fatto che lo stesso numero lo possiamo anche rappresentare, ad esempio, in numeri romani, e beh, lo possiamo anche rappresentare in base 4 o anche in base 2. Tutto grazie a un'unica formula che è questa. L'unica cosa che dobbiamo sapere, essenzialmente, è il, la regola con cui si compongono i numeri. La somma delle cifre del numero stesso, moltiplicata per le potenze successive della base. La stessa formula che usiamo in base 10, semplicemente l'unica differenza è che questa base non necessariamente è vale 10. Ecco, andando al limite, che è poi il caso che ci interessa, cosa capita nella base 2? Ecco, nella base 2... Eh, per quello che abbiamo visto prima, avremo due cifre diverse, da 0 a b-1, cioè da 0 a 1, cioè le cifre possibili sono 0 e 1, e che sono quelle che diciamo in gergo informatico vengono chiamate bit. Un bit non è altro, la parola bit non è altro che l'abbreviazione della frase binary digit, cioè cifra binaria. Ok? Quindi un bit è una cifra in base 2, una cifra di un numero, una singola cifra di un numero in base 2, qui c'è un esempio: abbiamo trovato per strada un numero binario scritto in base 2, adesso li chiameremo numeri binari per brevità, anziché dire in base 2, 101, e cos'è questo? Questo qui è il numero che in base 10 chiamiamo 5. È lo stesso numero perché? perché se io applico la formula io avrò eh, tre cifre, quindi ho le potenze 2, 1 e 0 della base, l'1 più a destra lo moltiplico per la potenza 2 alla 0, lo 0 intermedio lo moltiplico per la potenza 2 alla 1 e l'1 più a sinistra lo moltiplico per la potenza 2 alla 2. E quindi avrò 1 per 4, più 0 per 2, più 1 per 1. E ovviamente 4 più 1 fa 5. Quindi, usando semplicemente la stessa notazione posizionale della rappresentazione dei numeri, possiamo immaginare che da domani mattina ci svegliamo e decidiamo di rappresentare i numeri non più in base 10, ma in base 2, che è l'unica base con cui il calcolatore in realtà è in grado di lavorare. Quindi internamente il calcolatore... Lavora, rappresenta eh, tutti i numeri solo ed esclusivamente, no? in base 2. Questa operazione qua di conversione la stiamo facendo per noi, nel senso che questo numero qui è per lui, per il calcolatore, la forma normale che assume il valore che noi chiamiamo 5. No? Il numero delle dita di questa mano, se chiedo al calcolatore quante dita ci sono su questa mano, lui mi dice sono così, 1, 0, 1. Perché quello è il modo con cui lui pensa e scrive il numero che noi chiamiamo 5, no? che rappresenta una ben determinata quantità. Poi, se noi vogliamo, per nostra comodità, per nostra comprensione, capire eh, qual è il valore effettivo eh, di questo numero in un sistema che per noi è più familiare, allora possiamo applicare questa formuletta e ci troviamo il valore decimale. Ma perché noi fa come decimale? Quando noi facciamo una print eh, di, una certa, di una qualunque variabile, nel nostro programma print di A ebbene in realtà il calcolatore sta chiediamo al calcolatore di fare proprio questo lavoro perché A sarà una variabile immaginiamo che sia un numero intero per semplicità una variabile che è rappresentata attraverso una serie di uni, e di zeri. e a lui sta tanto bene così ma per poterla stampare dovrà prendere questa cosa qua e convertirla in una rappresentazione che non so 178 sto mettendo gli numeri a caso, quindi non, ci sono, non sono valori corretti, eh, che è ciò che magari verrà stampato a video. Perché noi chiediamo, ci fa piacere, che ci stampi un valore non in binario, eh, che sarebbe il modo eh, sottinteso, ma in decimale, che è il modo che piace a noi. Quindi questa operazione viene fatta, ce la facciamo noi a mano per capire il numero, la fa il calcolatore ogni volta che deve comunicare con noi umani, che abbiamo 10 dita, anziché... Eh, anziché 2 bit, mm. e, e quindi, se noi applichiamo questa formula possiamo vedere che questa è una possibile tabellina di conversione no? di eh, i primi numeri come si contano i numeri. Noi contiamo i numeri 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, chiaramente in binario si conta 0 1, il 2 è ottenuto da 2 più 1, il 3 si ottiene come 2. Più uno, scusate, il 2 è ottenuto come 2 più 0, okay, eh, il 3 è ottenuto come 2 più 1, eh, il 4 essendo una potenza di 2 si scrive 1, 0, quindi così come per noi le potenze del 10, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milione, le scriviamo con 1 seguito da tutti i zeri, e beh anche le potenze del 2, ad esempio il 4 che è 2 alla seconda, sarà 1, 0. 8 che è 2 alla terza sarà 1, 0, 0, 0. 16 che è 2 alla quarta sarà 1 seguito da 4 zeri. E poi eh, se prendiamo un numero a caso, perché questo è 11 ad esempio? Questo è 11 perché è 8 più 2 più 1. Cioè 2 alla 0 più 2 alla 1 più 2 alla 3. Quindi 8 più 2 10 più 1, 11. Okay? Quindi quando io vedo un numero binario è anche facile no? Così, vedere quanto vale, questo qui è di nuovo 8 più 4, 12 più 1, 13. Basta sommare rispetto alla sommatoria che rimetto qua, in binario abbiamo un grosso vantaggio, che questi A con i valgono o 0 o 1. E quindi vuol dire che eh, io non devo farla questa moltiplicazione. Perché moltiplicare per 0 significa semplicemente dire che quella potenza del 2 non la prendo, moltiplicare per 1 vuol dire che quella potenza del 2 la prendo nella sommatoria. Quindi è più facile lavorare addirittura in base 2 che non in un'altra base, proprio perché io le potenze del 2, 8, 2, 1, eh, le devo semplicemente sommare tra di loro. Sommo le potenze del 2 che corrispondono agli uni nella rappresentazione, nella rappresentazione binaria. Okay. E quindi, la, mentre, così come la, la rappresentazione decimale no, si basa su, appunto, sulle potenze del 10, e sono importanti le potenze del 2 eh, nella rappresentazione binaria. Qui c'è una tabellina con le prime potenze del 2, che poi diciamo, chi lavora con queste cose di fatto eh, impara, eh, impara facilmente a memoria. Ci sono alcune potenze diciamo che eh, vorrei sottolineare. Eh, una è questa. Questa è molto comoda come fattore di conversione tra base 2 e base 10, perché noi abbiamo che 2 alla 10 è uguale a un numero che è circa 10 alla terza, un po' di più, Vabbè, se io confondo 1024 con 10 alla terza con 1000, compio un errore del 2%, del 2,4%, anzi, per essere preciso, quindi è un errore di approssimazione, che chiaramente se facessi conti esatti <ride> devo tener conto, ma per, per avere un ordine di grandezza eh, possiamo ignorarlo. Quindi vuol dire che se io rappresento i numeri, eh, per rappresentare un numero fino a mille in decimale mi servono tre cifre, per rappresentare un numero fino a mille in binario mi servono dieci cifre. Okay? Quindi per rappresentare un numero fino a un milione, 10 la sesta, eh, in binario mi serviranno 20 cifre, circa. Per prendere un miliardo, 10 alla nona, eh, in binario mi serviranno circa 30 cifre, questo mi dà un'idea più o meno degli ordini di grandezza. Se un numero. Appunto ad esempio nei calcolatori molto spesso i numeri interi sono rappresentati su 32 bit allora 32 bit possono rappresentare numeri fino a 4 miliardi circa poi vediamo, vedremo bene perché ma perché 2 alla 30 più o meno arriva a un miliardo aggiungo 2 bit quindi moltiplico ancora per 2 2 volte no? moltiplico ancora per 4 adesso poi ci arriviamo e a solo ricordarci questa equivalenza qui è quello che in informatica si chiama il k, no? quando voi dite ah, abbiamo un file di 100k, ecco, questi k sono eh, questo valore che possiamo indifferentemente con un minimo diciamo errore di approssimazione considerare come k uguale a, 2 a 10 o k uguale a 1000, e ovviamente k uguale a 1000 è il valore che usiamo nella fisica no? tutti i giorni, ecco, anche in binario eh, si approssima così. Quindi questa è la, la, la prima potenza che dobbiamo ricordare. L'altra, diciamo così abbastanza utilizzata, è il 2 alla 8, no? perché 8 bit è la dimensione base della memoria del calcolatore, no? è il cosiddetto byte. Quando io scrivo un numero espresso su 8 bit, quello che sto dicendo è che ho espresso un byte. Byte non è altro che un numero binario su 8 bit ecco questa equivalenza 2 2,8 uguale 256 mi dice che quando io rappresento un byte di memoria questo può contenere un numero intero che va fino a quel 256, quindi 256 è un valore che no, si ricorda facilmente proprio perché è ricorrente, è una delle potenze del 2, è importante vabbè lo vedremo poi facendo i, i calcoli allora cosa ci faccio una volta che so queste cose? la prima cosa che posso fare è capire un po' in generale no? la conversione da numeri naturali qui parliamo di numeri naturali qui i numeri naturali vuol dire che sono interi positivi partiamo da lì poi è chiaro che noi calcolatore vorremmo che fosse anche in grado di memorizzare i numeri negativi, i numeri reali eccetera eccetera eh, però li costruiamo poco per volta il primo passo è Darci la regola generale per rappresentare in binario i numeri naturali, cioè interi positivi. Allora, questo è facile, la parte più facile, perché se io avessi un numero eh, binario e mi dicono no, che è un numero codificato intero positivo, basta applicare la formuletta, oppure molto più rapidamente, come abbiamo fatto prima, sommare la potenza del 2. Questo è 1, questo è il 2, non c'è, questo è il 4, questo è l'8 e quindi mi dà 13, da binario a decimale. ok Quindi esercizi di questo genere, i calcoli di questo genere sono molto semplici, perché basta applicare la formula. L'inverso invece è un, pechi, un pochino più complicato, cioè supponiamo di avere un numero eh, decimale e voler conoscere qual è il suo corrispettivo eh, binario. Eh, vediamolo con un esempio pratico no? eh, su un foglio separato. Perché in realtà... allora immaginiamo, prendiamo un numero a caso 21 21 eh, Fatemelo fare magari un po' più spesso così si riesce. A... 21 Vogliamo prendere 21 in base 10 e ci chiediamo come fare a ottenere il valore eh, decimale corrispondente il valore binario corrispondente scusatemi quindi la conversione da decimale a binario eh, come si può fare un metodo no, è quello delle cosiddette eh, divisioni successive il metodo pratico è quello di dire prendiamo il numero 21 e dividiamolo tante volte per 2, poi cerco anche di farvi capire intuitivamente perché funziona. Allora 21 diviso 2 che cosa fa? 21 diviso 2 fa eh, 10 col resto di 1, perché questo essendo dispari non è divisibile per 2, e quindi se provo a dividerlo per 2 mi darà un resto di 1, e, allora, e poi il 20 diviso 2 fa 10. E poi ripeto questa operazione. 10 diviso 2 quanto fa? Fa 5 col resto di 0. Quindi ogni volta io faccio le divisioni a scendere, no? riporto qua sotto i vari risultati della divisione per 2 e riporto a fianco il resto no? che ottengo in ciascuna divisione. Quindi 5 diviso 2 fa 2 col resto di 1, 2 diviso 2 fa 1 col resto di 0. 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1. E qui mi fermo perché sono arrivato a 0. Che cosa ho ottenuto? Quindi attraverso divisioni successive ho abbattuto no, il valore del numero e ho trovato una serie di resti. Ecco, il mio numero binario che cercavo è costituito dalla serie di questi resti letta dall'ultima verso il primo. Quindi 1, 0, in questo caso purtroppo è simmetrica, ma facciamo subito un altro esempio. Questo è il numero in base 2. Il eh, primo 1, questo è la prima cifra. L'ultimo 1, cioè quello che abbiamo in realtà ottenuto per primo come primo resto, è la cifra delle unità, la cifra cosiddetta meno significativa. Quindi con questo metodo possiamo facilmente prendere un qualunque numero scritto in base 10 e, eh, e trovare qual è il numero corrispondente scritto in base 2. Vogliamo prendere uno diverso giusto per controllare che funzioni? Ah beh, ovviamente siamo sicuri che questo sia giusto? Eh beh, proviamo a fare la prova. Questo è 1 più 4 Uh, quindi le potenze sono 1, 2, 4, 8, 16 quindi abbiamo 16 più 4 più 1 che guarda caso fa proprio 21 quindi giustamente i conti tornano. Uh, ne potremmo fare un altro. Uh, che so, 37 e funziona esattamente nello stesso modo: 37 diviso 2 fa 18 col resto di 1. 18 diviso 2 fa 9 col resto di 0, 9 diviso 2 fa eh, 4 col resto di 1, 4 diviso 2 fa 2 col resto di 0, 2 diviso 2 fa 1 con il resto di 0, 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1. Quindi qua il numero in base a 2 sarà 100, lo leggo sempre dal fondo verso l'alto 100 101 questo numero in base a 2 corrisponde al 37 in base a 10. E di fatto quello che stiamo facendo, dividendo ogni volta per 2 il numero e prendendo i resti, è chiederci se il numero è pari o dispari, tante volte ripetutamente. Okay? Eh, 21 finisce con 1, l'ultima cifra è un 1, perché 21 è dispari? perché la sua prima divisione per 2 mi dà un 1, mi dà un resto pari a 1. E un numero dispari deve per forza avere la cifra dell'unità pari a 1, perché nella formuletta della, delle potenze, immaginiamo questa, noi abbiamo tutte potenze del 2, e queste potenze del 2 danno sempre dei numeri pari come risultato. Quindi l'unico caso, l'unico punto in cui posso avere un risultato dispari è eh, ovviamente nella potenza 2 alla 0, cioè nel numero meno significativo. Allora questo metodo come lavora? Eh, prende il numero e mi dice, senti tu sei pari o dispari? Se sei dispari allora l'ultima cifra del numero sarà un 1, per forza, perché poi ci andrò a sommare tanti altri pezzi che sono tutti pari e quindi se devi essere dispari eh, dovrai essere tu un 1, la cifra più a destra. Se il numero è dispari la cifra più 1 a destra e viceversa, se la cifra più a destra è 1, eh, il numero deve essere dispari. Se invece il numero iniziale è pari, allora quella cifra eh, sarà 0. E poi una volta che faccio questo divido per 2 e quindi praticamente è come se nascondessi la cifra dell'unità e mi concentrassi sulla cifra delle decine. Okay? Un po' come quando prendo 21, lo divido per 10 e ottengo 2. Allora il numero che rimane è la cifra delle decine a cui ho tolto la cifra dell'unità, dividendolo per 10. E la stessa cosa sto facendo qua, dividendo per 2. Quindi ho capito qual è la cifra dell'unità andando a vedere se il numero era pari o dispari. Adesso in qualche modo divido per 2 il numero, quindi butto via quella cifra dell'unità e ottengo un numero la cui, la cui cifra dell'unità, se è pari o dispari, mi rappresenterà la cifra della potenza 2 alla 1. Questa chiaramente non è una dimostrazione matematica, eh però è un pochino eh, diciamo, l'intuito per cui questo eh, funziona. E chiaramente questo 1, se è pari o dispari, mi rappresenterà se la rappresentazione del numero c'è un 1 c'è uno 0, ma dopo, poiché lo faccio dopo aver diviso per 2 tante volte, questo 1 quest peserà tanto no? nel numero, perché è un 1 su un numero che ho diviso per 2 5 volte, quindi vale già 2 alla 32, vale già 2 alla 16. Mm. Comunque al di là diciamo, di questo diciamo, tentativo di, di, di spiegazione intuitiva, il, eh, il meccanismo di, di lavoro è estremamente semplice. No? Quindi questo ci dà ehm, degli strumenti pratici mh, per eh, convertire, per passare facilmente da un numero eh, decimale a un numero eh, binario e viceversa, no? tutte le volte che ne avessimo bisogno. E... E quali numeri possiamo rappresentare? E eh, se avessimo un bit solo, chiaramente possiamo rappresentare solamente 0 e 1. Se avessimo due bit, potremmo rappresentare quattro combinazioni diverse di numeri che corrispondono ai valori decimali 0, 1, 2, 3. No? Noi, se abbiamo questi numeri, su 2 bit abbiamo 0, 0, questo fa 1, questo fa 2, questo fa 2 più 1, cioè 3. Quindi se mi dicessero, guarda, tu puoi rappresentare un numero binario su 2 bit, eh, allora quello che so che posso ottenere dei numeri decimali che vanno da 0, che è il valore minimo, a 3, che è il valore massimo. Così come in base 10 per i numeri più grossi servono più cifre, anche per la base 2 per i numeri più grossi servono più cifre binarie, servono più bit. Solo che chiaramente il numero di bit che serve in binario è molto maggiore, no? Abbiamo visto prima il rapporto, 10 bit corrisponde a 3 cifre decimali circa. Quindi, se noi generalizziamo questa cosa, noi possiamo pensare che avendo a disposizione eh, n bit, possiamo rappresentare un certo intervallo di numeri, la cui rappresentazione richiede n bit oppure meno. Questo è un problema che in base a 10 noi non ci poniamo perché stiamo dicendo, vabbè, in base a 10 numero, i numeri sono infiniti, quindi un numero più grande avrà bisogno di più cifre, e se non finisco l'inchiostro della penna oppure le pagine del quaderno posso scrivere qualsiasi numero, okay? ehm... Ma dentro il calcolatore le cose non stanno esattamente così, perché il calcolatore ha un numero di bit ben definito che dipendono dai circuiti elettronici di cui è composto, quindi se un calcolatore a un certo punto in una cella di memoria, vedremo la prossima lezione di teoria che cosa significa cella di memoria, eh, ha un'ampiezza di 32 bit, lì ci stanno solamente numeri che possono essere rappresentati con 32 bit o meno. Se avessi un numero che richiede 34 bit per essere rappresentato, beh in quella cella di memoria non ce lo posso mettere. Questo vuol dire che l'aritmetica del calcolatore non è come l'aritmetica dei numeri interi che è infinita. L'aritmetica del calcatore è un'aritmetica finita, cioè ogni valore ha un limite minimo, un limite massimo dei dati che può contenere, dei, dei numeri che può contenere, che può rappresentare. Ok? Quindi noi dobbiamo porci il problema di dire, guarda che il numero di bit che ho è limitato, ne ho n, e allora con n bit quali numeri posso rappresentare? Ehm, beh, generalizzando questa formula. Eh, Ogni, se ho n bit io avrò 2 ln combinazioni distinte perché capite che ho n bit ciascuno cioè dei quali può essere 0 o 1 e quindi ho, se avessi 8 bit avrei 2 alla 8 combinazioni diverse queste combinazioni mi rappresentano tutti i valori che vanno da 0 quando i numeri sono tutti 0 a 1 quando, quando il numero rappresentato è composto da tutti 1 se voi fate il conto, eh, fate una semplice sommatoria no? qui abbiamo 2 alla 0, più 2 alla 1, più 2 alla 2, più 2 alla 3, più 2 alla 4, più 2 alla 5, più 2 alla 6, eccetera eccetera, fino a 2 alla n-1, questo, vale alla zero, questo vale alla n 1 vale 2 alla 0, questo 1 vale 2 alla n-1, n-1 perché ovviamente ho n numeri, ma partendo da 0, eh, l'ultimo è, è cioè otto, se avessi 8 bit, i le potenze del 2 andrebbero da 2 alla 0 a 2 alla 7. Ecco, se voi vi fate la somma di tutti i numeri da 0 a 2 alla n-1 è la classica somma della successione geometrica, no? ve la fanno i matematici. Eh, quello che trovate è che eh, il numero massimo, cioè il valore decimale di questo numero scritto con tutti uni è esattamente 2 alla n-1, che eh, intuitivamente io lo giustifico dicendo che se fosse 2ln mi, servirebbe, mi servirebbero n più 1 bit, no? quindi 2ln meno 1 è il più grande numero che posso scrivere che non ha ancora bisogno di n più 1 bit. Oppure ce lo ricordiamo dicendo che visto che i numeri totali sono 2ln, 1 viene preso dallo 0 e quindi il numero massimo sarà 2ln meno 1. No? Ormai siamo abituati anche lavorando con le liste, a avere sempre questo meno 1 che, che ci eh, rompe le scatole. Um, ovviamente un bit è una quantità piccola no? e allora eh, spesso si lavora su gruppi di bit prima vi ho già accennato il fatto che 8 bit si chiamano byte oppure possiamo avere delle parole, no? di, parole di memoria che ehm... Che sono il multiplo di un byte quindi diciamo allora questo dato viene memorizzato in una memoria che ha ampiezza 4 byte no? quindi 32 bit oppure ampiezza 8 byte cioè 64 bit il bit è una cifra talmente piccola no? che, se... che da solo non ci serve rappresentare quasi nulla di utile no? e quindi di solito si, eh, si usa sempre eh, una misura che sia facile da gestire all'interno del calcolatore cioè non c'è nessun numero che viene rappresentato con 13 bit no? se mi servono 13 bit uso un taglio da 16 cioè 2 byte no? sempre, usando sempre delle, delle potenze di 2 no? l'informatica ama le potenze del 2 eh, come, come unità di misura in certo senso quindi ho 2 byte e 16 bit servono per memorizzare delle quantità così, fino a 2 alla 16 meno 1 um, queste aggregazioni di bit permettono anche di eh, usare delle basi no? che sono derivati dalla base 2. Ad esempio, se io aggregassi eh, 4 bit, potrei rappresentare i numeri, lo vediamo più avanti, in base 16, eh, oppure perché 2 alla 4 fa 16. Eh, quindi esistono poi delle scorciatoie per rappresentare in un modo un pochino più compatto per l'essere umano, no? per non avere tanti 1 e 0, delle, eh, delle sequenze di bit anche lunghe. Sulla base del 66 parlavamo eh, la domanda di Alexis nella chat che mi dice: Ma io sento in giro parlare di base 64. Eh, ovviamente la base 64 esiste, può esistere, eh, lavora aggregando 6 bit per volta perché 2 alla 6 fa 64, eh, e viene usata spesso per codificare in formato testuale dei file binari prima di mandarli come allegato nelle mail o cose di questo genere. No? è una conversione in cui chiaramente si sono inventati 63 simboli diversi pescando i numeri e le lettere e diciamo così è una codifica un po' particolare ma viene usata ma è sempre figlia esattamente della codifica binaria e l'altra terminologia che, che usiamo, useremo spesso, è parlare del bit meno significativo o del bit più significativo con queste sigle least significant bit o most significant bit giusto per ricordarci che i numeri noi li scriviamo da sinistra verso destra partendo dalle cifre più significative andando via via verso destra verso le unità o le cifre meno significative dentro il calcolatore non sempre c'è questo ordine eh, e quindi a volte conviene essere espliciti ad esempio nelle divisioni che avevamo fatto prima sappiamo che la divisione mi genera per prima L'LSB, eh, e poi per ultimo mi genererà l'MSB, il bit più significativo, e così anche se sono l'ho scritto in verticale, eh, capiscono quali sono, dove sono applicate le potenze del 2. Questa è la potenza 2-0, dura 1, 2, a 2, 2 a 3, e così via dal bit meno significativo al più significativo poi quando lo scrivo di solito lo scrivo partendo dal più significativo al meno significativo quindi non devo confondere anche qua l'ordine con cui sto scrivendo i dati dal valore che questi dati stanno assumendo è è una semplice definizione quindi se noi applicando quella formula di prima eh, che ci dice che il valore minimo di una rappresentazione su un certo numero di bit n bit è sempre 0 il valore minimo ma il valore massimo è 2 alla n meno 1 attenzione dove metto il meno 1 eh? non è all'esponente è 2 alla n risultato meno 1 e mi dice che se voglio rappresentare numeri su 8 bit potrò rappresentare numeri tra 0 e 255 se mi servono numeri più grandi posso usare 16 bit e mi permetterà di arrivare fino a 65.000 erotti oppure questo è il taglio normale diciamo così, nel calcolatore dei numeri interi eh, gestiti dal calcolatore, Potrò rappresentare, su 32 bit, Potrò rappresentare da 0 a 2 alla 32 meno 1, che sono 4 miliardi rotti, mh? Di, eh, quindi numeri tra 0 e 4 miliardi, come rappresentazione nativa, binaria, dei numeri interi positivi all'interno del calcolatore. i uh, Simboli è il numero diverso di combinazioni che, che possono esistere cioè immaginate un po' come calcolo combinatorio io ho eh, 8 caselle sono i bit, in ciascuna casella ci può essere 0 oppure 1 quante combinazioni diverse posso ottenere? 2 alla n sono sempre 2 alla n se questi simboli li usiamo per rappresentare i numeri interi positivi li rappresenterò tra 0 e 2 alla n-1 però queste stesse combinazioni le potrei anche usare in modi diversi. Per dirne, le combinazioni su 8 bit si possono anche usare per codificare il testo, usando il codice ASCII O su 32 bit, usando il codice Unicode. Quindi gli stessi bit hanno significati diversi. Quindi hanno due LN combinazioni diverse, ma queste combinazioni possono essere messe in corrispondenza con valori diversi. Valori numerici, numeri interi positivi valori testuali tra cioè i singoli caratteri oppure come vediamo tra un attimo posso sfruttare tutte queste combinazioni per rappresentare anche numeri magari negativi eh, che ci possono servire allora dovremmo usare quei, quei bit in un modo diverso prima di arrivare ai numeri negativi però eh, finiamo di parlare dei numeri positivi um, una volta che ho i numeri rappresentati in decimale e eh, sull'attività cioè in binario se io dovessi fare che ne so, 101 più 11 in binario, allora a noi purtroppo mentalmente ci viene da dire ma questo 101 è 5, questo 11 è 3, quindi 5 più 3 sta roba fa 8. Okay? Vero? Ovviamente questo ragionamento il calcolatore non lo può fare perché per lui la base 10 non esiste. Quindi il calcolatore quando dovrà fare questa somma, che ovviamente corrisponde a 5 più 3, lo dovrà fare però lavorando direttamente in binario. E quindi applicherà delle regole dell'addizione, della sottrazione, insomma dell'aritmetica, eh, che lavorano direttamente in base 2, perché lui dalla base 2 non può uscire. Ad esempio le regole dell'addizione sono beh, le stesse che usiamo noi, 0 più 0 fa 1, 0 più 1 fa 1, 0 più 0 fa 0, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1 e 1 più 1 cosa fa? Fa 2, ma il 2 non esiste e quindi sarà 1, 0 col riporto di 1 e quindi noi possiamo fare la somma. Io già ne ho presa una, già subito un po' complicata come esempio, ma va bene lo stesso. Se devo sommare due numeri, ricordiamoci come facevamo alle scuole elementari, le mettiamo in colonna. E facciamo la somma e quindi cosa ci viene 1 più 1 quindi parto ovviamente dal, dalle unità 1 più 1 fa 2 cioè 0 col riporto di 1 sulla colonna successiva che cosa devo fare avrò 0 fa, più 1 e poi ho un riporto da sommare esattamente come facciamo facendo le somme in colonne in base 10 l'unica differenza è che il riporto scatta sul 2 non scatta sul 10 quindi qui abbiamo di nuovo 1 più, 1 più 0 che fa 1 più 1 di riporto che fa 2 e 2 di nuovo è 0 col riporto di 1 e qui di nuovo è capitata la stessa cosa devo fare 1 più 0 che non c'era, non si vedeva ma più 1 di riporto, quindi fa di nuovo 2, 0 col riporto di 1 questo riporto va sommato chiaramente a uno 0 che non c'è e uno 0 che non c'è, con risultato di 1, cioè proprio 8 in base 2. Quindi rimanendo all'interno della base 2 riesco a fare gli stessi calcoli che farei, che sono abituato a fare in base 10, semplicemente applicando le stesse regole per la somma, per la sottrazione, eh, dove ovviamente anziché un riporto in alcuni casi avrò un prestito, eh, di valori e vediamo, facciamo un paio, un paio di esempi hm? di somme, di sottrazioni per capire come funziona quindi prendiamo magari eh, appunto vogliamo sommare due numeri proviamo a fare 1, 0 1, 1, 0 più eh, facciamo così Ah sì, fermiamoci così, dai. No, aggiungiamo ancora uno. No, lo tolgo, scusate. È uguale. Ops, qua. Mi sono incasinato. Gomma. Adesso togliamo. Voressimo sommare questa cosa? Non so cosa sono in base 10. Non mi interessa per poter fare i calcoli. Io so che posso fare 0 più 0 che fa 0 devo incolonarli bene ovviamente, 1 più 0 che fa 1, 1 più 1 che fa 2, quindi 0 eh, con riporto di 1, 1 più 0 fa 1, eh, 1 più 0 fa 1, eh? e quindi ho ottenuto il risultato applicando semplicemente il metodo di, di, di addizione tradizionale, poi se, se qualcuno fosse interessato a sapere che conto abbiamo fatto, questo qui sopra sarà eh, 2 più 4 più 16, quindi è 20 in decimale, questo è 4 e questo sarà 2 più eh, 8 più 16, sbagliato qualcosa, 16 più 8 eh, fa 22, più 2 è 24, sì, giustamente. E abbiamo solamente, quando facciamo queste somme, in realtà abbiamo solamente eh, alcuni casi possibili, abbiamo detto, possiamo fare 0 più 0, 0 più 1 o 1 più 0, che... Quindi 0 più 0 fa 0, 0 più 1, 1, più 0 fanno 1, oppure 1 più 1 in colonna che fanno 0 col riporto. Se poi sommassimo il riporto abbiamo dei casi in più, per cui ad esempio qua stiamo facendo la somma di 1 più 0, 0 più 0 più un riporto. Quindi il massimo che, che potremmo ottenere sarà un 1 più 1 a cui eventualmente dovessimo sommare un riporto che arriva dalla cifra successiva. Questo qui farebbe 3. E il 3 ovviamente lo scriviamo come 1 col riporto di 1. No, vediamo un esempio semplice, se noi avessimo 1, 1, 1 più 1, 1, per metterci tanti 1. abbiamo 1 più 1 che fa 0, cioè 2, 0 col riporto di 1. Qui cosa abbiamo però? 1 più 1 che farebbe già 2, più 1 di riporto da sommare che farebbe 3. E il 3... Lo scriviamo con 1 col riporto di 1. 1 più 1 eh, fa 2, a questo punto, quindi 0 col riporto di 1. Qui noi abbiamo avuto un numero che questo vale 7, questo vale 3, e il risultato vale 8 più 2, 10. Ok? Quindi l'unica difficoltà è che magari quando ho questo riporto, se questo riporto si somma a uno 0 da 1, se si somma a un 1 da 2, quindi 0 col riporto di 1, se questo riporto si sommasse a un 2 ehm, da come risultato 3, allora scriverò 1 col riporto di 1. Eh, allora, mi state dicendo che forse ho fatto degli errori di calcolo nella prima, essere, allora qui allora proviamo a fare le cose per bene, non troppo in fretta, quindi il primo numero è eh, 2 alla 0, 1 no, 2 più 4 più 16 che fa 22, avete ragione ovviamente voi, questo vale 4 e il numero che c'è sotto vale 2, quindi 2 alla 1 non c'è, 2 alla 2 vale 2, 2 alla 3 2 alla 2, cioè che vale 4, non c'è, 2 alla 3 che vale 8, c'è, più 16, che fa 26. Ok, giusto. Mm? Grazie per la correzione, avevo fatto la conversione troppo in fretta e ovviamente mi è venuta male. Mm? Questo per le somme. Per le sottrazioni, allora, possiamo pro, pro, pro, pre, eh, prendiamo questi stessi due numeri, il 22 e il 4, che ormai abbiamo capito chi sono, 101, 10 e 100 e proviamo a sottrarli. Ops. 1, 0, 1, 1, 0 e 1, 0, 0. Cosa capita se mi chiedi di sottrarre questi numeri? Come faccio? Eh, eh, di nuovo applico la regola della sottrazione 0 meno 0 fa 0, senza problemi. 1 meno 0 fa 1, senza problemi, 1 meno 1 fa 0, senza problemi, 0 meno 0 fa 0, 1 meno 0 fa 1, quindi quello che ho ottenuto qua sotto sarà eh, 16 più 2 è 18, okay? in, in decimale vale 18 e noi sapevamo che quello sopra era 22 e eh, questo sotto è 4, quindi 22 meno 4 fa 18. Ci è andata bene perché la sottrazione siamo sempre riusciti a farla. Ci andrebbe un pochino meno bene se dovessimo fare sempre lo stesso numero di partenza, però sottraendo 1, 0, 1. Allora, in questo caso come ci comportiamo? Eh, abbiamo subito il problema che 0, meno 1 non si può fare. 0, meno 1 non si può fare... Eh, perché chiaramente il, eh, il minuendo è maggiore del sottraendo e allora abbiamo imparato, applichiamo ciò che abbiamo imparato di nuovo all'elementare a fare un prestito un prestito cosa vuol dire? un prestito vuol dire togliere un'unità schiamo meno 1 alla cifra alla mia sinistra e questa unità si trasforma in due unità nella mia cifra cioè io sto togliendo un'unità a una cifra che vale 2 alla 1 e sto aggiungendo due unità alla colonna delle cifre che valgono 2 alla 0 quindi l'operazione che ho fatto quando, quando faccio un prestito è praticamente fare meno 1 per 2 alla 1 più 2 per 2 alla 0 chiaramente questa operazione fa somma 0 cioè ho lasciato il numero invariato ovviamente il valore, questa somma deve fare 0, solo spostato dei valori tra una colonna e l'altra ovviamente quando tolgo un'unità in una cifra che pesa 2 mi ritrovo due unità nella cifra che pesa 0 così come in base 10 quando noi prendiamo un prestito riportiamo nella colonna del nostro numero 10 togliamo 1 dalle decine e questo mi vale 10 unità allora a questo punto avendo fatto il prestito possiamo fare la somma nella colonna dell'unità 0 più 2, questo è positivo, meno 1, che fa 1. Adesso andiamo nella colonna a fianco. Nella colonna a fianco cosa dovrò fare? 1, meno 0, ok? Meno 1, perché ovviamente ho fatto un prestito e devo eh, rimborsarlo. Quindi 1, meno 0, meno 1, fa 0. Eh, poi da qui in poi è più facile, 1, meno 1, fa 0, 0, 1 quindi questo numero qui vale abbiamo fatto 22 meno 5 e il numero che è rimasto è stato un bel 17 16 più 1 quindi bisogna solo fare attenzione in questo meccanismo qua di prestito in questo caso mi è capitato una volta sola potrebbe anche capitarmi più volte durante l'operazione eh, devo sempre ogni volta andarmi a prendere il, il valore successivo Ok, Quindi noi possiamo, usando questi metodi, se ci chiedono di fare dei calcoli a mano, li sappiamo fare, usando le regole dell'aritmetica delle scuole elementari, facendo attenzione semplicemente che quello che succedeva, il riporto, il prestito, sul valore 10, qua succede sul valore 2. Però c'è un problema, nel senso che noi sappiamo che... Ehm, nel calcolatore il numero di bit non è infinito, ma è, è definito. Quindi immaginiamo di voler eh, lavorare, noi avevamo fatto un'operazione, se non sbaglio, nella pagina prima. No, non era quella che avevo in mente. Ok, immaginiamo di voler fare, partiamo da un esempio, immaginiamo di voler fare una somma no? eh, su 4 bit. Quindi diciamo così, diciamo che lavoriamo su un ipotetico calcolatore che ha 4 bit a disposizione, su dei numeri codificati, numeri interi positivi codificati su 4 bit. E ci chiedono di fare un'operazione che può essere questa, 1, 1, 0, 1, più 1, 1, 1, ad esempio, vediamo se mi viene. Vabbè, faccio la somma, 1 più 1 fa... 0 col riporto di 1, qui 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 più 1 fa 1 col riporto di 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 Allora, se noi avessimo un numero di bit infinito noi potremmo dire, guarda attenzione che qua c'è un riporto e quindi devo fare 1 più 0 più 0 che mi fa 1 quindi su un'aritmetica infinita questa somma vale eh, sono, dunque, 8 più 4 12 più 13 più 7 e farebbe 16 più 4 20. Questo è un'aritmetica infinita. Ma se nel mio calcolatore sto facendo i calcoli su un'aritmetica finita su 4 bit, in realtà questo bit qui, non esiste. Non c'è fisicamente. Non posso sommarlo e mettere il risultato in una cella di memoria che non c'è. Quindi il risultato di questa operazione, visto dal calcolatore, non fa 20, fa 4. 13 più 7 è uguale a 4. 13 più 7 uguale a 4, mi dice, mi dice un, calcolatore, un ipotetico calcolatore che, lavori, che lavorasse su 4 bit, su numeri codificati su 4 bit. Allora questo cosa significa? Significa che ci sono alcune operazioni fatte in binario su un numero, come conseguenza del fatto che abbiamo un numero finito di bit, il cui risultato potrebbe non essere corretto, potrebbe non essere giusto. E il computer non se ne può accorgere, perché un computer su 4 bit, il numero 20, non sa che cosa sia. Non lo può rappresentare, è al di là della sua capacità di comprensione, di rappresentazione. Quindi il computer non si accorge che questo risultato è, tra virgolette sbagliato. Allora, questa è una condizione che si chiama overflow. Overflow significa tracimazione, no? quando, quando che ne so, riempite troppo un bicchiere, e quello versa fuori, oppure un fiume si riempie troppo, e allora tracima fuori, no? l'acqua esce dai suoi confini. Questo succede perché il risultato, che dovrebbe essere il risultato vero dell'operazione, esce al di fuori dei limiti della rappresentazione. Noi abbiamo detto prima, un numero su, 8, su 4 bit può dare dei valori compresi tra 0, il nostro x è compreso da 0 e 2 all'n-1, 2 alla quarta meno 1, 15. Minore o uguale a 0, minore o uguale a 15. Quindi su 4 bit io posso rappresentare tutti i numeri compresi tra 0 e 15, numeri interi positivi. I miei due addendi, 13 e 7, sono rappresentabili su 4 bit, perché sono entrambi compresi tra 0 e 15. Il 13 è compreso da 0 e 15? Sì. Il 7 è completo da 0 e 15? Sì. Il risultato vero di quell'addizione, che sarebbe 20, non sarebbe rappresentabile su, ehm, su 4 bit. E infatti nell'eseguire l'operazione otteniamo un risultato che, guarda caso, ovviamente è rappresentabile su 4 bit perché l'ho estratto da questi 4 bit qui, ma non corrisponde al risultato vero. Allora, sono dei casi in cui, per riassumere, eh, un'operazione compiuta con una precisione fissa, con un numero fisso di bit, mi fornisce un risultato sbagliato, diverso da quello atteso. Perché? Perché il risultato vero uscirebbe dall'intervallo di rappresentazione dei numeri che ho a disposizione. E questo è inevitabile. La stessa cosa succederebbe se io provassi a fare una sottrazione che dà un risultato negativo. Se io facessi anche una soluzione molto semplice, tipo 2 3 su 4 bit, quindi su 4 bit devo aggiungere due zeri davanti, e mi fa 0 meno 1 che fa, dunque prendo un prestito, meno 1 più 2, eh, quindi 2 meno 1 fa 1, qui ho eh, 1 meno -1, 1, 1 che fa 0, ancora meno 1, quindi a sua volta devo ancora prendere un prestito, meno 1 più 2, e quindi ho 2 più 1, 3, meno 1 meno 1 fa 1, devo fare un po' con calma questi calcoli, qui ho 0 meno 0, ancora meno 1, quindi mi serve anche lì un prestito, un meno 1 più 2, e qui devo fare 0 meno 0, ancora meno 1, quindi anche qua avrò un prestito, e il risultato mi mette un 1, poi ho finito perché ho finito i 4 bit, Questo se eseguissi a macchinetta i calcoli, allora mi direbbe che in binario che 2-3 fa 15, che ovviamente anche qua è sbagliato, perché? Perché il valore vero, che in questo caso è un meno 1, eh, non esiste nella rappresentazione binaria. No, noi abbiamo visto che x deve essere maggiore o uguale a 0, quindi se il risultato vero dell'operazione fosse un numero negativo non lo so rappresentare, infatti l'operazione sballa. Questo è un rischio che c'è sempre ogni volta che faccio un'operazione e purtroppo il calcolatore non se ne può accorgere perché appunto non può confrontare il risultato che ha ottenuto con il risultato vero che avrebbe dovuto ottenere. Beh, se sapessi qual è il risultato vero non avrebbe bisogno di eh, non, non, non, mi, non mi fornirebbe il risultato sbagliato. Uh, quindi, quando faccio un'operazione, è sempre possibile che il risultato di questa operazione sia sbagliato a causa di una condizione di overflow, cioè a causa del fatto che il valore vero uh, uscirebbe dall'intervallo di rappresentazione. Come faccio ad accorgermene? Eh, me ne accorgo nel caso dei numeri codificati in binario, che adesso qua iniziamo a chiamare binario puro, cioè la codifica binaria pura e semplice, quella della somma delle potenze del 2, eh, me ne accorgo perché, me ne potevo accorgere, perché eh, qui avevo un riporto su, dal quarto bit verso il quinto bit, e il quinto bit non esiste, così come in questa sottrazione avrei voluto chiedere un prestito qua, a un quinto bit che non esisteva, quindi quando ho un riporto oppure un prestito al di fuori dei bit che ho a disposizione, allora questo causa una condizione di overflow, causa un errore nel risultato e quindi me ne posso accorgere no, da questo fatto. Ehm... Insisto solo sul fatto che questa regola quando ho un riporto o un prestito sul bit più significativo e sto lavorando in binario puro, allora ho overflow. Quindi nel fare l'operazione è vero che il quinto bit o l'n più unesimo bit non lo posso calcolare. Però se lì non avessi nessun riporto o nessun prestito, allora so che il risultato è giusto. Altrimenti eh, so che il risultato è sbagliato. Okay? Quindi il calcolatore non saprà mai quale sarà il risultato giusto, ma può accorgersi se il risultato che ha calcolato è sbagliato oppure no. Eh? Semplicemente stando a controllare no, il, il riporto. Um, ok. Salto un attimo quelle due slide, ma che riprendiamo più avanti quando ci fa più comodo. Fin qua abbiamo lavorato con numeri positivi. Cosa capita se volessimo estendere questa cosa anche ai numeri negativi? Parliamo di numeri relativi perché chiaramente non mi interessa rappresentare i numeri solo negativi, mi interessa rappresentare tutti i numeri positivi e negativi. No? Come possiamo estenderli? Beh, eh, noi in base 10 abbiamo trovato un modo, no? Abbiamo il numero 5 e poi abbiamo un numero meno 5. Quindi ci mettiamo davanti al numero un segnetto che indica, guarda che questo qui eh, è un, um, un numero eh, negativo. Ok? Eh, ci dovremo inventare un modo per rappresentare i numeri negativi anche qua in binario. Ok? Quindi dovrò eh, inventarmi un uso, una codifica più furba delle cifre binarie che, che vada al di là da quella che era la codifica che abbiamo chiamato in binario puro dei numeri, ok? Quindi eh, se io voglio solo rappresentare numeri positivi posso usare la formula della notazione posizionale, la chiamiamo codifica in binario o in binario puro, cioè binario semplice, ok? E però quella mi permette, quella formula per come è fatta, mi permette di ottenere solamente numeri positivi, da 0 a 2 alla n-1. Se volessi anche estendere il mio range di rappresentazione, devo usare delle codifiche binarie, sempre binarie perché in binario eh, devo lavorare, diverse. Okay? Eh, ad esempio, ci sono eh, due modi di rappresentare i numeri relativi in binario, che si chiamano, due codifiche diverse, che si chiamano in modulo segno o in complemento 2 e hanno regole diverse. Mm? Eh, la, quella che potrebbe essere la soluzione più semplice, più intuitiva, è la rappresentazione in modulo e segno. Ad esempio, noi decidiamo, io ho un certo numero di bit a disposizione, o n bit a disposizione, decido che uno di questi bit, il primo, lo uso per il segno, lo spendo. Per memorizzarli dentro il segno, quindi con una convenzione qualunque, ad esempio 0 se è positivo, 1 se negativo. Quindi in questo caso, se io avessi un numero su 4 bit e questo numero fosse 1010, Se mi dicessero, guarda che questo è un numero in binario puro, quindi in binario semplice, un numero positivo, questo qua lo sappiamo già che vale 4 più 2 è 6. Ma, mi, ma se mi dicono che questo è un numero codificato in modulo e segno, allora io devo trattarlo in modo diverso. Il primo bit lo interpreto come un bit di segno, e in questo caso il segno sarà negativo. I restanti bit li interpreto come un valore, il valore assoluto il modulo, per quello si chiama modulo e segno, il modulo e numero che è 2. Quindi in questo caso io sto su n bit, ne sto segregando uno, quel bit lì lo uso per rappresentare il segno, e i bit restanti invece li uso per rappresentare il valore assoluto del numero. Così come facciamo in decimale. Ho uno, uno spazio in più in cui ci metto il segno più e il segno meno, poi il segno più tante volte ce l'abbiamo sottinteso. Quindi quando io vedo una sequenza di bit, innanzitutto, non posso immediatamente sapere a quale numero corrisponde se non so come è stato codificato. È stato codificato in binario semplice, in binario puro? Ok, usa la formula della somma delle potenze. È stato codificato in modulo e segno? Allora separa il primo bit, vai a vedere quanto vale e, e vai a calcolare diciamo così, la somma degli altri. Devo saperlo a priori, non c'è modo di saperlo guardando il numero. Il numero è semplicemente una sequenza di bit pura e semplice. Okay. Um, quindi questo è un modo per rappresentare i numeri anche, eh, anche relativi, anche negativi, se vogliamo. No? Semplicemente positivi o negativi. Qui ci sono alcuni esempi. No? Se io lavorassi su 4 bit, mettiamo, usiamo sempre 4 perché così evitiamo di scrivere tante cose, no? eh, il numero più 3 lo rappresento modulo 3, segno 0 positivo il meno 3 lo allora rappresento modulo 3 segno 1, cioè negativo oh, è chiaro che tutto questo lo facciamo perché nel computer non c'è un segno non possiamo avere il segno più o il segno meno abbiamo solamente 1 e 0 e quindi usiamo un 1 per rappresentare un meno e lo 0 per rappresentare un più è una convenzione e così via Facendo attenzione, no? ad esempio vediamo sempre su 4 bit dei numeri particolari, questo numero 0, 0, 0, 1, chiaramente vale, facile, più 1. 0, 1, 1, 1, vale più 7. 1, 1, 1, 1, vale... Meno 7. Giusto? Segno negativo, valore assoluto 7. 1 0 0 1 vale meno 1. Ma su 4 bit prima riuscivamo a rappresentare numeri fino a 15. Adesso perché non ce la facciamo più? Eh vabbè, perché ormai abbiamo solamente più 3 bit per il valore assoluto e quindi potremmo rappresentare numeri solamente compresi tra quanto? Compresi tra meno 7. E più 7. Perché non è possibile avere un valore assoluto maggiore di 7 perché ho solamente 3 bit per rappresentarlo. Quindi in qualche modo ho, ho avuto un vantaggio, cioè quello di saper rappresentare numeri negativi, e l'ho pagato come? Con la riduzione del, dell'intervallo di rappresentazione. O meglio, non riduzione, perché a questo punto ho solamente 7 numeri positivi, ma ne ho 7 negativi che prima non avevo. Okay? con questa codifica in binario puro. Poi questa codifica ha una, un'anomalia, il fatto che il numero 0 si può scrivere in due modi diversi. Vabbè, Non è che ci spaventa, meno 0 e più 0 sono in realtà lo stesso numero. Ehm, crea problemi con i calcoli, essenzialmente, no? dover gestire un doppio 0, eh, i circuiti elettronici che fanno i calcoli in, in modulo e segno, sono un pochino più complicati un pochino più lenti proprio perché devono gestire questa, questo caso particolare, che ha il difetto appunto di complicare le cose perché, eh, ad esempio, per, non è facile verificare se due numeri sono uguali, eh, non basta controllare se tutti i bit sono identici, tutti i bit sono identici, oppure per caso uno è più 0 e l'altro è meno 0, allora ho sempre dei casi particolari in più da controllare, no? che, che complicano un po' la vita al, al calcolatore. L'altra cosa è che io avere due combinazioni, due simboli diversi per lo stesso valore fa sì che alla fine, se io conto quanti valori diversi posso ottenere, ne ho solamente 15, cioè queste cose qua, questi numeri tra meno 7 e più 7, sono 15 valori diversi, quando in realtà su 4 bit io potrei avere 2 alla 4, 16 combinazioni. Quindi potenzialmente potrei rappresentare 16 valori diversi, ma ne rappresento solamente 15, perché due combinazioni, una, una di queste due la spreco, diciamo così, come eh, due combinazioni diverse per rappresentare lo stesso numero. E quindi alla fine mi rappresento un numero in meno di quanto potrei. Però questa è una possibile codifica dei numeri relativi, no? modulo e segno. Ehm... Fare i calcoli con il mutuo segno, eh, oltre al problema dello zero, del doppio 0 è anche un po' complicato, ma in realtà non ce ne accorgiamo ma siamo abituati. No? Quando tu in decimale no, devi fare A più B, eh, e sai che sei nel campo di numeri interi, quindi possono essere positivi o negativi, in realtà sai che il valore assoluto di A e il valore assoluto di B vanno sommati o sottratti a seconda che i segni siano uguali o diversi. Giusto? E se i segni sono diversi in realtà fare questa somma significa fare una sottrazione e per sapere qual è il valore assoluto della sottrazione devi sottrarre il valore assoluto di A meno il valore assoluto di B oppure il valore assoluto di B meno il valore assoluto di A a seconda di quale dei due sia maggiore dell'altro. No? E queste sono cose che ormai facciamo a mente in, in decimale. Questo però significa che quando faccio un'operazione col calcolatore non è così facile come facevamo in binario puro dove la regola è una e una sola e la applico sempre la stessa regola su ogni bit. Prima di fare una somma devo cominciare a fare il distinguo, andiamo a vedere i segni e se i segni sono diversi andiamo a vedere i valori assoluti, così faccio la sottrazione nel verso giusto. E Il segno del risultato dipenderà dal segno degli addendi se sono concordi oppure dal segno del numero di valore assoluto maggiore se i segni sono discordi. Tutte le regolette che abbiamo imparato probabilmente alle scuole medie adesso usiamo in automatico, ma il calcolatore ovviamente dovrà implementare esplicitamente. Quindi non entriamo nel dettaglio di questo, semplicemente però percepiamo che fare delle operazioni con la codifica in modulo segno, che scimmiotta, copia un po' quello che facciamo in base 10, è, più, è, molto, è decisamente più complicato, un po' più, più rognoso rispetto al binario puro. Eh, qui abbiamo la formuletta generale che ci dice quali sono i limiti della rappresentazione, noi abbiamo fatto su 4 bit da meno 7 più 7, ovviamente il caso generale non è 2 alla n-1, ma 2 alla n-1-1. 1. Questo meno 1 ovviamente c'è perché un bit non lo sto usando per rappresentare il valore assoluto, ma lo sto usando per rappresentare il segno. E quindi vediamo alcuni esempi sotto di intervalli di rappresentazione. Quindi abbiamo il binario puro che è molto semplice, ma rappresenta solamente i numeri positivi. Il modulo di segno, che può rappresentare i numeri negativi, ma è un po' rognoso dal punto di vista operativo. Può esistere una sintesi che metta d'accordo tutti, cioè una rappresentazione semplice da operare, ma che mi permette di rappresentare anche i numeri negativi? Ecco, fortunatamente la risposta è sì, ed è la codifica che si usa di più, che prende il nome di codifica in complemento a 2. Come funziona? Beh, la regola è semplicissima Io prendo una, un numero Lo interpreto con le potenze del 2 Che, eh, che applicavo normalmente sul binario puro Con un'unica eccezione Il bit più significativo Ha un peso negativo Guardate qui la slide è venuta male Qui c'è scritto Meno 2 alla n-1 ok? meno 2 alla n-1 n-1 è chiaramente la, potenza, la, la posizione 2 alla n-1 col, col meno davanti cioè io cambio semplicemente segno alla potenza più alta così cosa, cosa capita fuori? cosa capita quando faccio così? e eh, capiterà che io facciamo un esempio sempre noi su 4 bit, ok? Partiamo da 4 bit. Immaginiamo di avere, schiamo in rosso che si legge un po' meglio. Il valore 1001 in complemento a 2, complemento a 2. Come funziona questa cosa? Abbiamo detto che usiamo lo stesso criterio di prima, cioè la somma delle potenze queste potenze però sono 1, 2, 4 e non 8 ma meno 8. Quindi l'unica variante che facciamo è questa. Fare la somma delle potenze vuol dire sommare non 8 più 1 che fa 9, ma meno 8 più 1 che fa eh, meno 8 più 9 fa meno 7. Se invece io avessi un numero che inizia con 0, ad esempio questo in complemento 2, anche qua sommerei le potenze che sono 1, 2, 4 e meno 8, poiché la potenza col meno 8 è 0, come coefficiente 0, lavoro sugli altri numeri e avrò semplicemente un 5 positivo. Quindi il modo per ottenere un numero negativo, usando questa codifica in complemento 2, che adesso ci sembra strana, ma poi diventerà semplice, eh, non è quello di metterci un meno davanti, che vuol dire cambiare il segno, vuol dire moltiplicarlo per meno 1. Il metodo è semplicemente di sommargli una quantità negativa, un meno 8. No? Allora, se noi andiamo a vedere, eh, immaginiamo di separare il numero così, su questi 3 bit noi possiamo rappresentare tutti i valori tra 0 e 7, ok? Su 3 bit. Poi a questi valori tra 0 e 7 posso sommarli 0 nel caso in cui il numero sia positivo oppure meno 8 nel caso in cui il numero sia negativo. Cioè se uso il bit più significativo pari a 0, allora sto sommando 0 e sto ottenendo i numeri tra 0 e 7. Se invece il bit più significativo vale 1, allora sto sommando un meno 8 e se andate a vedere meno 8 è maggiore in valore assoluto di 7, quindi vuol dire che di sicuro il risultato di questa somma, perché qui è una somma che ha una componente negativa e una componente positiva, un bit che può essere negativo e gli altri bit che sono sempre positivi. Allora in teoria questa somma potrebbe venire o negativa o positiva come risultato, dipende dai valori. Ecco, per come sono messi i valori, questo risultato, quella somma viene sempre negativa perché il peso negativo che sto sommando è maggiore del massimo peso positivo che potrei avere sugli altri bit ok e quindi ho un modo semplice no? per eh, ottenere i valori proviamo a scrivere i numeri così ci familiarizziamo anche con i vari esempi che abbiamo fatto I numeri, tutti i numeri in eh, il complemento 2 su 4 bit allora scriviamo tutti i numeri su 4 bit 000 0001 0010 11 0100 0101 0 01, 0 01, 0 e poi a fianco scrivo gli stessi quindi ho scritto gli 8 su 16 scrivo gli altri 8 che sono quelli che iniziano con un 1 10 10 10 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 e infine 1 1 1 1 Allora questi numeri, qui sono tutte le 16 combinazioni su 4 bit. Le 16 combinazioni di sinistra hanno in comune il fatto che il bit più significativo sia messo a 0. Quindi il fatto che lui abbia un coefficiente meno 8 non mi disturba perché tanto viene messo a 0. E allora il valore di questi numeri sarà semplicemente dato dagli altri 3 bit. E li ho messi in ordine crescente, quindi questi valori qua in decimale sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 più 1, 5, 4 più 2, 6, 4 più 2 più 1, 7. In questa parte di numeri, no? tra cui Davide mi chiedevi la spiegazione di questo è il, questo 1,01. No? Ho sommato 0 per meno 8 più 1 più 4 più 2 più 0. E ho ottenuto oh, scuola, 4 più 0 più 1, che ho ottenuto il 5. Quindi nel caso in cui il bit più significativo in un numero codificato in complemento a 2. Sia 0, allora quel numero lo leggo semplicemente come se fosse in binario puro, non mi dà problemi. Per inciso, se fosse codificato in modulo e segno, sarebbe anche, anche lui uguale, perché avremmo il, il, il bit di segno pari a 0 e quindi il valore assoluto coincide col numero stesso. Quindi stiamo imparando che per i numeri positivi, la, le tre codifiche binario puro, complemento 2 modulo e modulo segno coincidono. Per numeri negativi come funziona invece? Beh, io vado a prendere questo meno 8 e lo devo sommare agli altri 3. Quindi praticamente io sto sommando meno 8 a, e eh, qui visto che li ho scritti nello stesso modo, li sto sommando a questi numeri verdi. Quindi ho meno 8 più 0 che fa meno 8, meno 8 più 1 che fa meno 7, meno 8 più 2 che fa meno 6, meno 8 più 3 che fa meno 5 meno 8 più 4 che fa meno 4, meno 8 più 5 che fa meno 3, meno 8 più 6 fa meno 2, meno 8 più 7 fa meno 1. Quindi questi sono tutti i numeri binari su 4 bit codificati in complemento a 2. I numeri negativi li ottengo prendendo un numero positivo e sottraendo una zavorra, cioè un numero negativo grande che abbatte, diciamo così, verso il basso il valore dei bit positivi quindi ho una sommatoria in cui il primo termine è negativo e gli altri termini sono positivi quindi parto da una zavorra di meno 8 e poi eventualmente ci aggiungo dei pezzi per arrivare a, a, a questi valori cosa noto? come i numeri che sto rappresentando innanzitutto noto che non c'è il problema del doppio zero cioè qui ho effettivamente 16 valori diversi lo zero è rappresentato in un modo univoco con la sequenza di bit tutti a zero che è anche bello da vedere non esteticamente ma oltre che ovviamente è facile per fare i calcoli lo zero ne ho uno solo che è questo poi ho notato che c'è un valore nuovo che prima non c'era meno 8 è perché adesso effettivamente su 16 combinazioni ho 16 valori numerici diversi, e quindi i numeri sono compresi, possono essere compresi, i miei valori che sto rappresentando, da meno 8 a più 7. Quindi c'è una leggera asimmetria, no? nel senso che ho un, un numero negativo in più rispetto ai numeri positivi. Perché in qualche modo lo 0 sta occupando una posizione dei numeri positivi, no? perché lo 0 è il bit di, quello che potremmo impropriamente chiamare bit di segno, vale 0, e quindi viene a, lo 0 consuma una delle combinazioni che eh, usiamo per i numeri positivi, viene contato tra i positivi in un certo senso lo 0 in questa divisione, in questo uso no, dei simboli nel complemento 2. Allora, questa è una possibile codifica, è la, dicevo la più utilizzata, perché effettivamente combina ehm, i due vantaggi, no? di, essere, di poter rappresentare numeri negativi, ma anche di, di essere semplice dal punto di vista dei calcoli. Perché è semplice dal punto di vista dei calcoli? Ma perché in realtà non ci sono casi particolari. La formula che mi esprime qual è il valore di questi numeri è sempre la solita sommatoria, Vabbè, c'è un meno davanti al primo termine, ma no, è facile da gestire. E questo ha delle conseguenze sul... Vabbè, qui c'è un esempio che è uguale a quelli che abbiamo fatto, questo in questo caso è fatto su 5 bit, e quindi fa vedere che la potenza più significativa appunto è meno 2 alla quinta, meno 32, e poi ci sommo gli altri termini. Quindi dovrò sempre fare la, so la, la somma di un termine negativo, qualora il bit più significativo sia 1, e poi gli altri termini positivi, come sempre. Um, il vantaggio, eh, vi dico prima questa cosa, è che eh, può sembrare strano a prima vista, ma in complemento 2... Le operazioni aritmetiche si fanno esattamente come le operazioni sul binario puro. Cioè io posso fare somma e sottrazione direttamente su queste codifiche, a differenza del modulo segno, dove prima di fare una somma devo farmi quattro domande diverse, no? sui segni e sui valori assoluti, qua prendo i numeri e faccio finta che siano in binario puro e li sommo. Il risultato viene giusto. Ehm, vediamo un esempio. Prendiamo due numeri, un po' alla cieca, Beh, questi due che abbiamo scritto qua, 1, 0, 0, 1 e 0, 1, 0, 1. Ve Me li metto su una pagina bianca e provo a sommarli. 1, 0, 0, 1, lavoro sempre su 4 bit, più, come che era, la mia memoria è già finita, 0, 1, 0, 1. Faccio la somma, ok? Ok? Io so che sono numeri in complemento 2, però nel fare la somma faccio finta di non saperlo. 1 più 1 è 0, con il di 1, 1 più 0 più 0 fa 1, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1. Giusto? E... Cosa mi dà? Vabbè, se fossero in binario puro diremmo che questo è 9 e questo è 5, 9 più 5 fa 14, ed è giusto perché siamo 8 più 4 più 2. Però sono numeri in complemento 2, noi sappiamo che questo valeva meno 8 più 1, cioè meno 7, e questo valeva, vabbè, niente meno 8, quindi più 4 più 1 più 5. Vediamo un po' cosa vale questo numero qua sotto. Meno 8 più 4 più 2. Meno 8 più 6 fa meno 2. Per, non magia, ma per matematica, il risultato torna. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la stessa macchinetta, la stessa circuiteria, lo stesso meccanismo che è in grado di fare le somme di numeri positivi in binario puro, senza alcuna modifica, è in grado di calcolare il risultato corretto anche tra numeri in complemento 2. E questo è il motivo per cui si usa molto il complemento 2, perché non c'è bisogno di un circuito speciale, non c'è bisogno di un caso particolare, eh, ma si possono usare gli stessi meccanismi. Mi sono accorto che stiamo andando fuori tempo, quindi mi fermo subito, scusatemi. Riprendiamo ovviamente una prossima lezione per finire questo argomento, dove vedremo chiaramente la sottrazione e le problematiche dell'overflow che invece sono un pochino diverse nel complemento 2. Ma è solamente per diciamo, adesso cominciare a prendere familiarità con questa nuova codifica, che poi sarà quella che si usa prevalentemente all'interno del calcolatore. Vi scuso per avervi rubato 5 minuti e mi scuso col docente dell'ora successiva se ce n'è, noi ci vediamo la settimana prossima, grazie ancora.